Grazie Presidente, illustrerò rapidamente questa mozione che è stata depositata molto tempo fa, ma arriva in aula oggi proprio nel momento in cui è in corso un'importantissima giunta del CONI e in un momento in cui il governo sta decidendo il, le date per le riaperture delle attività connesse allo sport di base. Con questo atto abbiamo voluto dare un contributo per affrontare un problema fondamentale ovvero eh, quello che probabilmente nel momento in cui il governo e la regione decideranno che si potrà riaprire gli impianti, eh, alcuni gestori, alcuni concessionari potrebbero decidere di non farlo, in quanto abbiamo una situazione molto particolare con eh, molte concessioni scadute, con eh, molti interventi, molti costi da sostenere per la riapertura, molti costi nuovi che fino a febbraio, fino al momento della chiusura naturalmente non erano preventivati, e ecco, in una situazione di incertezza per quanto riguarda gli orizzonti temporali futuri vi è il rischio serio appunto, che alcuni gestori possano scegliere pur potendo aprire e non farlo. Quindi in questa mozione sono previste innanzitutto delle richieste di tipo economico che sono poi le stesse fatte fondamentalmente da tutte le principali città italiane. L'assessore Frangia ci ha aggiornato spesso in commissione della cabina di regia tra le 15 città metropolitane quindi non eh, mi soffermo ulteriormente su questi aspetti ci sono poi eh, un, ulteriori richieste che riguardano invece più specificatamente i problemi di Roma ovvero lo, la necessità di snellire alcune autorizzazioni, alcune procedure perché ad esempio le condizioni bisognerà chiudere probabilmente gli spogliatoi prevedere delle coperture negli spazi all'aperto e quindi tanti interventi che richiederanno costi, richiederanno autorizzazioni e che al momento non sono assolutamente compatibili con i tempi necessari per riaprire, quindi questo è quello in estrema sintesi che chiede la mozione tra l'altro in eh, aggiunta a queste richieste mi permetto ecco, di, di anticipare di portarmi avanti in commissione ecco, in questi giorni ne abbiamo parlato molto, ci sono anche delle delibere che sono state depositate da tutte le forze politiche e che riguardano danno proprio questo tipo di interventi quindi il sia la possibilità di intervenire sia dare una certezza a chi eh, si mh, impegnerà nel farlo e quindi chi si impegnerà a riaprire gli impianti entro una certa data dovrà essere messo nelle condizioni di poterlo fare, quindi parliamo di una moratoria, degli avvisi pubblici per chi sosterrà queste spese eh, oppure il, la possibilità che è già prevista dal codice dei contratti tra l'altro di prevedere… La revisione delle concessioni sulla base delle nuove condizioni di equilibrio eh, economico-finanziario che, che oggi ci sono. In parte, ecco, nel decreto rilancio queste misure ci sono, ma a nostro avviso non sono adatte per la realtà romana e quindi, per questo motivo, anche insieme all'assessore Frongia e, e penso anche all'assessore Montuori per quello che riguarda gli interventi che dovranno essere realizzati. Eh, vogliamo lavorare per mettere ecco, gli operatori della capitale nelle condizioni di poter riaprire le strutture non appena il governo e o la regione lo consentiranno. Grazie.